La Casa Museo dei Ternani, Furio Miselli, è un luogo dove grazie al contributo di tutti i cittadini riusciremo a conservare l'identità e la memoria storica della nostra città. Per raggiungere questo obiettivo dovremo perseguire più strade, creare uno spazio fisico, un vero e proprio centro polifunzionale per raccogliere tutti i reperti contemporanei che i cittadini vorranno donare alla collettività. Vecchie foto e vecchi filmini, vecchie maglie della termana calcio, vecchi biglietti delle partite, logandine, indumenti e strumenti da lavoro. La seconda e più importante tappa è quella di riuscire a poter garantire la trasmissione intergenerazionale dei saperi e delle conoscenze fra i nostri anziani e i nostri giovani, perché senza conoscere il nostro passato non riusciremo mai ad affrontare il nostro futuro e questo sarà possibile grazie allo sviluppo di vere e proprie attività laboratoriali e di corsi per poter trasmettere la conoscenza dei vecchi mestieri, e delle vecchi, dei vecchi saperi e delle vecchie conoscenze. Un altro sarà quello di sviluppare all'interno, aiutandoci anche con degli supporti digitali come l'adozione di una app mobile, della valorizzazione delle, delle nostre eh, antiche mura medievali sparse per la città, delle, dei vecchi rifugi antiaerei della seconda guerra mondiale e della nostra ricca presenza di archeologia industriale che possono essere, se valorizzate, una vera e propria risorsa turistica. Questo è veramente fondamentale perché la nostra città ha subito un processo di spersonalizzazione e di mancanza di identità. Solo se riusciremo a ritrovare le nostre radici saremo in grado di poter garantire quel processo di inclusività che è necessario per poter affrontare le prove difficili del nostro futuro.